Ciao a tutti ragazzi, Ciao a tutti. sono Petruo, Igor e Tanke E sei in x ray perché stai parlando così? Che mi tocca parlare anche a me così? Non e perché sono... tu sei nudo? Oh non sono nudo. Dovrei fargli una foto. Guarda, ci sono due. fammi una foto! ma non sappiamo come oh, studio studio allora dunque questa qui come te. a dominio nelle mappe a prising ecco per è uscito studio oh, <ride> sto dicendo eh, che bello è uscito studio ma a me non mi ha ancora fatto fare oh va va va va ci sta dimmi che sono i qui mamma mia qui siamo no scusa siamo insieme ad altri due che sono al master prestigio dai che qui si fa 100 più 100 più, 100 più. 100 più. morto 100 volte più prendiamo bravo prendiamo bravo Porca mi io ci ho provato ragazzi miei. Sono impegno. i cecchini mi sa, non so ma... che non sniper lobby. Sì, però non vale. Vabbè ah, allora arriviamo da dietro e facciamo un po' di kill. Tanto ne che ci fotti. che ci frega. Ma che ci frega! Ma che ci fotti! Che c'è un porta! Ma in cecchino, non ogni volta ma che va? Hanno già hanno già ruoti! Eh bello che si.. Ma questo! Vai, <coughs> no, cecchino che usa la pistola sono quelli più. Sei che me sono abbastanza difficile. Perché se sei cecchino usi un cecchino. Ancora, ma maledetto! O oh, forse non ho ancora fatto. Sì, non ho ancora fatto neanche. Mm -hmm. Prendiamo bravo, prendiamo bravo. Prendiamo B, prendiamo B. No, chi è che è non uccid? No, so. no, siamo al comando, siamo al comando. Balle, vale, siete male senza HDMI. Ce l'ho sopra i, i nemichetti. Ma se ci rubiamo la loro bandiera? Saremo no, dei eh. ladruncoli, bulletti. Giusto, e allora prendiamo. Prendo anch'io, va. Ah, vale. Così prendo gli approvvigionamenti. Guardalo con la pistola che schifosi dei cecchini io gli approvvigionamenti all'anello all si sì, ma io gli approvvigionamenti li metto sai la mia storia che vuoi vivi sat sì, sì. E... io comunque ce li ho ah però non ho il geniere caspita Ua, B, bello schifo senza geniere Vabbè è un nuovo comunque Un uh, in picco Non eh. ci sono riuscito Dovrei avere Volevo prendere anch'io qualcosa col cecchino Ma dato che non sono capace di usarlo Non lo faccio Ah ma vabbè Prendiamo bravo Prendiamo bravo Perdiamo Charlie Non so dove andare non va bene, secondo me. Prendiamo Sì. ho visto. Non so, stupidi un palumpa. Ma tu era? L'ho fatto è io vero. tranquillo. No, non ero ucciso quello. Lui. Sì, ho ucciso quello e lui e l'altro non so se. Però sta vedendo la mappa, come fa. Che senso? Era chi che guardava i pirati. Ma guarda l'ho visto! Stavo ricaricando! Wow. Oh perché mi strozzo sempre? Dovresti smettere di metterti le palline in gola! La prossima volta niente peggio. No, ma parli. sono buoni. E eh, lo so, ma. Ti fanno male all'alito. Oh, ma che c'entra? A parte so. che non le prendo le palle di Prendo, ancora. Eh, prendo solo. Quelle. Sai come ti muovo? La mano. Ah, I cornetti, eh. Che cavolo! Non è allora, morto non Stupidi cecchini con le pistole. Ma che pistole, mangiatevele! Non so, infilatevele in buchi dove non batte il sole! In bocca? Va bene! Va guardali! Sono pistole! Mamma che schifosi! Non, non è possibile giocare contro cecchini così! Non sono cecchini, sono pistole! Sono dei pistola Ho distrutto il loro guardia! Beh, era loro! Banana, ho distrutto il loro guardia! Bella loro! Ho detto bella, era loro! Ho lanciato una granata, vediamo se lo uccido. No, non li uccido. Ah, li Anche se spezzo. Spezzo. Spezzo. Che tecnica è infallibile. Che cosa spezzarli? No Sai. Oh, se dai. sai che uno è lì, tu, tu continui a sparare sulla porta prima o poi uscirà Ah certo, è ah, che, te che tecnica. Ce l'ho fatto, dire proprio che è una bella idea. Questo che l'ho appena ucciso... Infatti ha sparato col tamok, ha ucciso quello, poi boh, io sono sceso tranquillo, ho ucciso, ho ucciso quello, quello lì a destra. Perché non l'ho ucciso? Ah, l'ho ucciso il cecchino. E allora il cecchino avrebbe fatto l'uccisione della vittoria. Eh sì, che ah, ah, Che ridere. Faceva cagare prima. non era una la gara. Eh. Eh? I coniglietti fanno ciao. Allora, dovete sapere... Ma porca miseria questo sono coniglietto però si toglia i coniglietti e le conigliette C'è paura di missi Astor Basta no, hanno sbagliato direzione Si hanno preso me Hanno proprio sbagliato direzione Chi mi ha ucciso? Que quello con la pistola sempre E mi fanno circuito e muoi Questa è una cosa ovvia controlla Campe dobbiamo io la bandiera dai Mamma che oh, ma fa Mi fanno proprio schifo sti. Se sì. è banano, ci stanno dominando Sono un hobby, non Babbo, ma un non vuol dire che hanno le armi schifose? Ma boh, non so cosa sono. Giusto per me, non mi ricordo. Qua è pieno di nemici, cioè, se si sì. giocassi con un solo, cioè, da solo. No, Ho fatto una bellissima fantasticissima voce. Come ha fatto a uccidere voglio dire. No dai Ah okay. Aspetta mi ti prego ma fulminante Ma no Ma no, no non ma no, ma, bandana, no eh. ma no La mano Ma si sì, ma si sì. Ma sì. massi Attenzione la testa sulla testa Culla testa Cullo in testa Cioè guarda abbiamo una Cioè io arrivo nel punto dove ci sono i miei amici Abbiamo una squadra che potremmo fare tutti più di 100 uccisioni basta mi obbligano a usare il cecchino Basta mi obbligano a usare il MATARI Hai buttato il MUTAR? Non ancora non Porca miseria, ma non è possibile, mi giro ovunque e c'è un nemico. No, non frega. Nemico, nemico, nemico. Cucci, cucci, cucci, nemico. Eh. Non vedo neanche del nemico. C'è coordinate colpo coordinate colpo fulminante ricevuto che paura quando è il mio si mi sì, sembra perdendo lo scontro Oh neanche ti Cavolo, ho, ho quasi preso... No, non si vede niente, non riesco a fare... Prendiamo prendiamo armi! Granata da Dove sono i cecchini? Dietro di me! Aspizzi di colpire sempre il tavolino. Non l'ho fatto apposta. Scusa, la fronte di Se vuoi ti pulisco i piedi, ok? No. No, ne ho fatte 12-29. Vabbè, ripartite uno tra i peggiori risultati che abbia mai fatto. Perché? È perché quelli esplodono. Tu. Ho ucciso me. Che te ne Sulla testa, questo Testo nero. Io quattro ne ho fatte. Oh. 12-29. Vabbè, è stato bello. Vi facciamo sentire la canzone che avevo promesso. No, sì, sì, sì, lui è... Però non parla, sì, parla. Ta <Sess> <Sess>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 voi ci ci vedete, ma stiamo ballando come degli ebeti. Da da da da, 3000. Sudan. <experiencing noise>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 Uh, <sussuchen> non sai cantare uh, ma non uh, una... right. sai quali sono le parole vai, qui qui oh qui we vai, we we oh vai a fare le cose che stanno ok dai, sentiamo la la la Ciao la la la la la la Ciao la la la la la la la la la la la la ciao a tutti ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Tutti. Ciao. Questa ciao ciao ciao ciao ciao ciao <haren>